Allora oggi è effettivamente un giorno importante perché quando si tocca con mano un progetto che viene re realizzato è sempre un giorno importante e la cosa bella di, questo, di questa nuova casa della cultura che stavano raccontando è che è aperta la libera disponibilità e fruibilità da parte dei cittadini. Questa è un'aula un che, che ospita eh, il comitati, ospita il tutti quanti le, le, le fanno richiesta per, per l'attività culturale e non culturale. Ci sarà sicuramente una sorta di ordine per gestire le richieste. È prevista una sala per mostre, mostre fotografiche, mostre di quadri, mostre. C'è una sala per convegni ed eventi o anche concerti, c'è anche un pannello per proiettare immagini al piano di sopra c'è la sala lettura, la sala musica, la sala cinema quindi è uno spazio che il municipio ha pensato appositamente per i cittadini e credo che il, il cuore di tutto questo sia in parte le persone che l'hanno sviluppata che ringrazio oggi, veramente di cuore perché mi dico. hanno detto che in sei mesi sono riusciti a creare tutto questo in parte sarà la partecipazione delle persone che la faranno vivere. Questa amministrazione, queste persone hanno creato questo spazio per voi e per tutti quelli che oggi non sono qui, ma insomma verranno nei prossimi, nei prossimi giorni inizieranno ad arrivare. Quindi questo è veramente un inizio di quello che potrebbe essere un bene comune. È un bene dell'amministrazione che viene messo a disposizione dei cittadini, quello che noi chiediamo è di utilizzarlo e lasciarlo utilizzabile anche per altri, quindi dobbiamo prendercene cura come se fosse nostro, perché quando le cose sono di tutti vuol dire che sono anche nostre e dobbiamo curarle come fosse casa nostra. Grazie.